è uno degli uffici che organizza, è promotore eh, ed organizza la eh, festa dei popoli eh, di Salerno eh, quest'anno siamo all'undicesima edizione e ehm, ogni anno la festa ha un tema, quest'anno sarà l'arte quindi uniti nell'arte eh, le varie comunità rappresenteranno eh, sul palco e all'interno degli stand quelle che sono le tradizioni delle eh, arti più diciamo, diffuse nel loro, eh, nel loro paese. Quindi ci saranno le comunità che mostreranno le varie pitture oppure sculture, e ci saranno anche degli, eh, degli artisti che realizzeranno delle... Delle, diciamo, delle opere eh, lì direttamente in piazza e quindi saremo tutti coinvolti in questo, eh, in questo grande gioco eh, della, della Festa dei Popoli. Eh, vi aspettiamo in piazza domenica alle 17.30, domenica 9 giugno a Piazza della Concordia. Allora, Quest'anno, ecco, il 9 giugno, vivremo di nuovo in piazza questo evento, la Festa dei Popoli, in cui ecco, le comunità di migranti presenti sul nostro territorio si racconteranno il tema di quest'anno è l'arte dal mondo quindi racconteranno arte e artigianato dei loro paesi, ma c'è un, una frase particolarmente che ci accompagnerà, che è uniti nella diversità, che rappresenta ecco, lo stile con cui vogliamo vivere e lo stile che auspichiamo eh, per la nostra società, eh, consapevoli che siamo diversi, ma per eh, religione, fede, provenienza, ma anche eh, somaticamente, ma sicuramente siamo uniti nei valori dell'accoglienza, nell'interazione e del camminare insieme per una società positiva che vada a accogliere la bellezza delle persone e trascuri razzismo, integralismo e eh, separatismo.